Ciao, volevo fare un piccolo video per parlare di un add-on che è tra quelli base di Blender che secondo me può essere molto utile per chi come me utilizza Blender come base per poi disegnare. Come sapete molte funzioni in Blender sono disponibili tramite degli add-on, cioè dei moduli aggiuntivi. Molti sono già inclusi nell'installazione base di Blender. Quindi quello del quale volevo parlarvi oggi è questo Stored Views, allora di base è un add-on che non è abilitato, per abilitarlo vi mostro appunto si tratta di andare in Edit Preferences, in questa finestra ci si sposta la voce Add-ons e qui ci sono tutti gli add-on eh, che sono già disponibili in Blender ma non sono abilitati, quindi se io vado a fare una ricerca qua su questo add-on Stored Views è quello del quale volevo parlarvi un attimo. Lo seleziono. Da questo momento in poi è attivo in Blender. Se volete, qua ci sono delle opzioni, ma in questo caso non vale la pena, ce n'è solo un paio. Posso chiudere la finestra. Nelle nuove versioni di Blender, di solito dovrebbe essere spuntato autosave, quindi non serve fare salva, basta chiudere con la X. Adesso, questo add-on viene aggiunto alla voce View del menu che appare qui con la N ed è qua sotto, Stored Views. Quindi questa è la posizione nella quale ci sono le opzioni di questo add-on. Che succede spesso, almeno a me, che crea una scena tridimensionale, dopodiché ho bisogno di, ehm, di inquadrarla da vari punti. Ci sono le telecamere per farlo, però questo add-on rende le cose anche un po' più semplici. Premo initialize e adesso ho a disposizione questi tasti. Il modo più semplice di utilizzarlo è questo, nel momento in cui ho una visuale che mi interessa conservare, eh, per esempio questa magari ho anche selezionato che ne so, 35 mm qua sopra e la vedo da qui, se mi piace questa posizione, senza stare a creare una telecamera e tutto quanto, posso semplicemente premere Save Current e viene salvata questa vista. In qualsiasi momento io posso tornarci semplicemente cliccando qui e torno lì. Quindi io posso salvarmi questa vista, poi posso recarmi qui in mezzo e magari invece di un 35 mm qua faccio un 28 mm e faccio save current a quest'altra. Poi ne vado a cercare un'altra ancora, magari qua dall'alto e qua posso avere un 70 mm magari che mi comprime tutta la prospettiva e vedo la scena da qui e faccio di nuovo Save Current. Tutte queste vengono salvate qui e per me è facile tornarci premendo. Posso anche dargli ovviamente dei nomi dal basso al centro, dall'alto. Quindi è molto facile senza avere ogni volta una telecamera semplicemente tornare a delle viste già pronte in maniera... Molto molto semplice, per di più se proprio voglio a un certo punto posso anche farle diventare effettivamente una telecamera. Prima di tutto questo tasto mi permette di portare la camera to view, di portare l'attuale telecamera qui. E questa è una funzione che è già disponibile a dire il vero premendo semplicemente CTRL ALT 0 potete facilmente portare la telecamera dove siete. Quello che fa anche questa add-on è la possibilità di eh, premere NEW camera to view. Se lo premo, magari mi metto qua in questa collezione dove ho le telecamere, new camera to view, ecco che viene creata una telecamera nuova qui. Se mi sposto qua, new camera to view e ne viene creata un'altra, vedete? Queste sono tutte telecamere che vengono create, tra l'altro le ho tutte qua giù a disposizione, per cui posso, premendo questo tasto, spostarmi facilmente in ognuna delle viste di queste telecamere anche di queste qua nuove appena create quindi in pratica potete decidere o di salvare semplicemente delle viste come queste che non creano una telecamera e sono solo magari le posizioni nelle quali volete tornare spesso quando modellate a volte si, non mi interessa creare una vera e propria telecamera perché non faccio un rendering ma mi limito a inquadrare la scena e poi a fare un cattura schermo comunque insomma potete salvarle oppure con il tasto new camera to view potete andare a salvare una nuova telecamera creata al volo nella posizione dalla quale stiamo vedendo eh, ovviamente poi le caratteristiche della telecamera le, le potete cambiare una volta creato e quindi siccome lo trovo comodo vi invito a dargli un'occhiata ha anche ulteriori funzioni ma queste sono quelle più interessanti grazie e ci sentiamo ciao